voglia di fare musica ciao buongiorno eh, intanto beh buon weekend buona domenica eh, ci troviamo in video perché perché come sempre diamo appuntamento a quello che succederà martedì martedì alle 9 15, 9 20, dove passiamo un'oretta insieme a raccontarci di tutto e di più. Sì, lo so, lo so, lo so che l'altra volta abbiamo parlato più di Sanremo che di altro, ma vi prometto che invece torneremo a trattare i nostri argomenti che vedo anche nei vostri eh, commenti piacciono molto. Tra l'altro facciamo allora un resoconto di quello che è successo. Una delle ultime volte abbiamo eh, parlato di misteri. Eh, e devo dire che il tema è piaciuto tantissimo, tant'è che mi avete scritto, risposto e mi avete dato anche dei suggerimenti su dei libri da poter leggere legati proprio ai misteri non solo libri però mi avete suggerito ma anche delle storie particolari legate ai vostri luoghi e allora volevo un po' ricordarvi proprio quello che è stato, è stato lanciato, è stato detto da alcuni di voi magari nel frattempo qualcuno insomma se l'era segnato e ha avuto modo di leggere, perché no? Oppure qualcuno è curiosito, si è perso il, il nome del libro da acquistare, e allora ecco che arrivo io pronta, pronta, pronta a farmi un resoconto di quello che è successo l'ultima volta. Allora, non so se vi ricordate, ma Mega Naturista, ad esempio, aveva così... Suggerito il libro Una strega Somma Lombardo, Giulia de Rolandis è una donna libera, crede nei suoi poteri e non ha paura di vivere seguendo gli impulsi della sua anima e gli insegnamenti di Orsola, la maestra che l'ha guidata lungo l'antica strada della conoscenza, ma nella Lombardia del XVII secolo, intrighi, pozioni e un pizzico di erotismo, Possono fare di una donna saggia una strega da temere, una storia tra leggenda e realtà, una vincenda sempre attuale, laddove ansia di libertà e pensiero alternativo si scontrano con i conformismi del potere. E poi, eh, non so se vi ricordate, ma ad esempio Claudio... Ci aveva suggerito alcuni libri legati ai misteri, anzi, Claudio aveva detto: Tra l'altro, che proprio a Savigliano c'erano tantissime leggende sui fantasmi e aveva proposto due libri. Il primo è Leggende popolari del Piemonte di Tarsilia Gattociano. Che, che cosa racconta questo libro? Beh, è una regione ai piedi dei monti, punto di incontro tra ara linguistico, culturale transalpina e quella padana, consolidata dalle vicende storiche e da secoli di politica sabauda nella sua individualità, eh, già nettamente definita dalla configurazione morfologica. Stiamo parlando appunto del Piemonte, la sua gente, un popolo operoso, paziente, coscienzioso, tenace, rispettoso anche dei principi morali, cauto e non ristorante nei confronti del nuovo attaccato alla terra e al lavoro provato però da guerre e calamità naturali ma è capace di ritrovare se stesso e la forza per risollevarsi alla caratteristica del piemonte e dei suoi abitanti riporto la tradizione della narrativa popolare che attinge al profondo pozzo dell'immaginoso in cui sedimentano le fiabe e i miti proprio di ogni tempo e paese, ma in qualche modo va anche un po' ad eliminare la sua fisionomia. Spigolando nelle Langhe, nel Monferrato, nelle vallate alpine, proprio Tersilia Gattociano ha riscoperto e ricostruito i miti, le favole e le leggende tramandate dalla memoria popolare, che ai clamorosi aventi e ai celebri personaggi affianca anche la storia locale fatta di imprese brigantesche di rivalità fra comuni di lì quotidiana vita paesana. E poi c'è stato Fantasmi d'Italia di Pierluigi Serra, un itinerario questo suggestivo un po' sulle tracce dei fenomeni più misteriosi e inspiegabili del bel paese. Siamo nel 1857 e segna la nascita in Francia di un fenomeno nuovo destinato a scuotere animi, suscitare interesse scientifico e culturale, ovvero stiamo parlando dello spiritismo. L'Italia di fine ottocento eh, seguirà con interesse proprio il mondo del paranormale. Eh, quindi eh, nasceranno queste case private, questi circoli che ospiteranno sedute spiritiche e innescando sempre un maggiore coinvolgimento destinato a dilagare tra il grande pubblico. Insomma, non vi vado a raccontare di più di questo libro, ma vi ricordo Fantasmi d'Italia di Pierluigi Serra. E poi invece cos'è successo? È successo che invece Depeche Mod, beh, lui ci ha parlato di Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli che non è solo scrittore ma in questo caso ha realizzato anche dei podcast legati ai misteri d'Italia e proprio misteri d'Italia di Carlo Lucarelli è il libro che Depeche Mode ha proposto ed è un libro indagine sui più inquietanti misteri della nostra storia recente quindi dal caso di Sindona a Calvi o Mattei da Mauro e Mauro la banda della Uno Bianca dal caso Castellari e la strage di Gioia Tauro insomma Carlo Lucarelli ripercorre come un romanzo noir eventi che hanno tenuto l'Italia proprio con il fiato sospeso e assieme al testo eh, ha, ha appunto realizzato anche questa trasmissione che si chiama Blu Notte, misteri italiani che sono un po' un'integrazione alla narrazione di quello che lui ha scritto nel libro e poi, e poi veniamo a chiudere con Maestro Domenico che eh, invece lui ci ha consigliato di andare a leggere non un libro, bensì proprio a ricercare la storia di un luogo, insomma, anche molto importante dal punto di vista turistico, eh, della storia di Punta di L'Eucosia è il mito delle sirene che avvolge la costa cilentana, quindi siamo nel Cilento. Non so se conoscete la leggenda, come diceva Maestro Domenico, della sirena Leucosia, eh, io non la conoscevo, ma sicuramente uno dei luoghi più belli del Cilento porta appunto il suo nome. Il Cilento è avvolto quindi nel mito e nella leggenda. Brevemente di che cosa parla questa storia? Beh, parla di figure mitologiche, impagni dei guerrieri, divinità che popolavano le terre e i tempi antichi. Tra i tanti personaggi legati eh, proprio a Palinuro e al Cilento non potevano mancare le sirene e in particolare la sirena di Leocosia. Secondo il mito greco, Leocasia, Partenope e Ligea erano le tre sirene che vivevano sugli scogli della baia di Salerno. In origine esse erano compagne di giochi di Persefone ed erano con lei anche quando Ade, dio degli inferi, l'aveva rapita. Fu Demetra a trasformarle in sirene come punizione per, aver, per non aver cercato di impedire il ratto della figlia. Così, l'Eucosia e le sue sorelle trovarono riparo sugli scogli della costa tirrenica e ben presto divennero un enorme pericolo per i marinai. Infatti, con la dolcezza del loro canto, le tre sirene ammagliavano i naviganti, i quali prendevano il controllo delle imbarcazioni e naufragavano, finendo così per essere poi divorati. La leggenda narra però che le tre sirene non ebbero un destino felice: eh no. Secondo la tradizione eh, raccolta dalle, eh, nelle argonautiche orfiche, Partenope, Ligeia e Leucosia furono battute nel canto da Orfeo e per la disperazione si gettarono in mare, venendo trasformate in scogli. Quindi, nelle agronautiche di Apollonio Rodio e nell'opera del poeta ellenistico Licofrene, la loro morte invece è attribuita all'insensibilità di Odisseo, ovvero Ulisse. Ecco, che okay? questa storia insomma ritorna, l'abbiamo studiata bene o male tutti no? i nostri libri di scuola. Distrutte dal dolore, comunque, scelsero di gettarsi in mare precipitando da un'altra rupe e il mare eh, condusse i loro corpi. Pensate, in località diverse sulla costa della costa tirrenica, partero per finire le foci del fiume Sebeto dove poi i Cumani avrebbero fondato l'Oderna Napoli. L'Igea arrivò fino alle coste calabresi, precisamente a Terrina, città della Magna Grecia, e il corpo di Leucosia emerse nell'acqua del golfo di Pessum, dando il nome proprio all'isoletta presso questa città, ovvero Punta di Cosa. Ma che bella storia, maestro Domenico! Che ci hai raccontato? Allora, a proposito di storie, per chiudere con quello che è i misteri, invece io vi faccio vedere questo libro. Mm? Ce ne sono tantissimi, i ponti del diavolo in giro per l'Italia e non solo. Questo libro eh, e altri luoghi misteriosi infernali in Piemonte e Valle d'Aosta di Claudio Santa Croce, appunto, racconta un po' eh, che cos'è. Eh, il diavolo per tutta la cristianità e anche che cos'è un po la leggenda legato come le memoria popolare a questa figura e quindi ci, ci porta eh, nelle varie città dove appunto eh, ci sono i vari ponti del diavolo. Chiudendo questa parte dedicata un po' alla, al mistero e alla magia invece in chiusura volevo fare vedere alcuni libri che parlano di musica ma in qualche modo musica sempre legata al mistero o legata insomma a degli artisti che boh, nella loro vita sono stati un po misteriosi quindi partiamo da questo storie di ordinaria follia rock di massimo padalino eh, vi dico solo che all'interno si racconta un po' di alcuni artisti, ad esempio le scuole di interperanze di James Brown, le paranoie ossessive di Elvis Presley, le turbe acide di Sid Barry, il marmore opportunismo di Nico, la fosca patia di Nick Drive e tanti tanti altri, insomma c'è nel rock, una rotella centrale che in modi diversi e imprevedibili d'un tratto inizia a girare male, svitata, storta e sdentata. Il marchingegno allora si imballa, si ingrippa, si schianta, si ferma del tutto oppure, chissà come, dopo aver arrancato un po', riprende a girare. Eh, ed è proprio in questa fase critica che si consuma un momento importante per il rock, forse il più importante. Si identifica ciò con il conflitto tra normalità e anomalia. Con la frattura da cui scorga, anzi, zampilla, il linguaggio che decifra l'inganno della consuetudine, dell'accettabile, del buonsenso e del bene. Questa è storia di ordinaria foglia rock e sono 27 i racconti eh, di queste sfumature di foglia nera, massimo padalino. Poi invece andiamo a questo libro. Beh, sapete che anche su di lui, no? Insomma, c'è un mistero no? che avvolge non solo come per i Beatles, ma anche la sua morte, cioè chi dice che sia ancora vivo, insomma, il, anche tutta la sua storia uh, ha avuto veramente un diciamo così, una, una storia particolare, stiamo parlando di Michael Jackson e questo libro che si intitola Moonwalk che è l'unica e sola autobiografia, la sua vita nelle sue parole, quindi c'è tutta la straordinaria carriera di Michael Jackson e questo stile di vita estremamente riservato che sono diventati ossessione per milioni di fan e appassionati di tutto il mondo. Quindi insomma vi consiglio anche questo libro e dove, oh, scusate vi ho messo il contrario, ma dove all'interno veramente ci sono anche tante fotografie proprio di eh, Michael Jackson. Poi il penultimo libro che vi consiglio è Eva Seagal di Brian Morrison. È una biografia sincera e diretta di Brian Morrison, il magnate dell'industria musicale, che fu manager di Pretty Things, Pink Floyd, T-Rex, Jam e George Michael. Questa è la straordinaria storia, si dice, di un fumatore di sigari, imprenditore dell'East End e della sua passione per l'arte, il design, la moda, la musica e il polo. Scoprirete tantissime cose di questo uh, grande manager che in qualche modo è stato vicino ai grandi artisti. E poi, e poi poi anche se non c'è più, e poi invece vi consiglio un libro nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, appena uscito, no, fresco. Eh, io non l'ho ancora letto, ma mi ha incuriosito un po' l'interno, quindi con foto eh, abbastanza interessanti, ma che è eh, scritto da Ezio Gaetamacchi e Antonio Bacciocchi e si intitola Crocodile Rock Storie, Aneddoti, Curiosità e tutto ciò che unisce musica e animali. Quindi per una volta usciamo un po' dal confine solo musicale e, eh, e, e ad esempio prendo a caso, vi dico solo che ad esempio una un racconto di zucchero che dice quando non ho idea vado in cortile a guardare le galline e dalle galline insomma mi vengono fuori le idee per scrivere dei libri va bene insomma mi, mi, mi piace tra l'altro non so se vedete guardate che questa foto è veramente particolare il cane, lui insomma è Rick Springfield e Ronnie. ecco che ha utilizzato così per uh, fare la copertina di un album proprio dei Fleetwood Mac uh, quindi quindi quindi questo è uno degli altri libri che vi invito a leggere, e eh, sono solo uno spunto per quello di cui andremo a parlare martedì mattina, quindi parleremo ancora di libri di misteri, ma mi piacerebbe che foste voi a consigliarmi magari qualche libro che proprio avete letto e che magari avete trovato qualcosa di particolare. Eh, io dico sempre che sono libri da leggere sotto l'ombrellone, adesso siamo ancora distanti dall'estate, ma <coughs> scusate, <coughs> ma... Mm. Possiamo comunque leggere in qualsiasi momento, magari anche mettendoci sul divano o fuori su balcone a prendere un po' di sole, il sole che arriverà presto in primavera. Vi aspetto martedì alle 9.15, puntuali, puntuali, puntuali, che poi vi interrogo, eh, mi raccomando. Baci, ciao!